Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 12 luglio andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale, sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dalla stretta al reddito di cittadinanza, cessione del credito e eh, cartelle le novità con la conversione del decreto aiuti, si passa poi ai lavoratori poveri, una persona su quattro guadagna meno del reddito di cittadinanza con i dati IMS e poi i contributi a fondo perduto dalla ristorazione alle discoteche, il codice tributo per la restituzione e ancora il credito d'imposta energia con gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalla stretta reddito di cittadinanza, cessione del credito e cartelle con le novità con la conversione del DL aiuti nell'articolo di Anna Maria D'Andrea, revoca del reddito di cittadinanza anche in caso di rifiuto di offerte di lavoro da parte di aziende private, lieve apertura in materia di cessione del credito e nuove regole per la ratizzazione delle cartelle. Sono alcune delle novità della legge di conversione del decreto aiuti approvata dalla Camera l'11 luglio 2022 è attesa al senato entro il 16 luglio l'ok ok definitivo la stretta al reddito di cittadinanza modifica la cessione del credito in materia di ratizzazione delle cartelle sono alcune delle novità contenute nella legge di conversione del decreto aiuti approvata dalla camera l'11 luglio 2022 il testo del provvedimento è atteso in senato per il via libera definitivo entro il 16 luglio 2022 e prevede una serie di misure ulteriori rispetto al decreto legge numero 50 approvato in gazzetta ufficiale lo scorso 17 maggio. Finito al centro dello scontro tra i partiti di maggioranza, il decreto aiuti è l'ultimo dei provvedimenti in materia economica a tutela di famiglie e imprese e dal bonus 200 euro alle misure in materia di bollette prevede diversi interventi contro il caro energia e l'inflazione. Il testo nel corso del passaggio alla Camera si è arricchito di ulteriori novità e in parallelo alle modifiche sul reddito di cittadinanza in materia di cessione del credito la legge di conversione prevede l'introduzione di un bonus di 550 euro per i contratti part-time e tra le altre cose nuove agevolazioni per le imprese quale ad esempio il bonus 10.000 euro per la partecipazione a fiere internazionali Nell'articolo c'è una rassegna sulle principali novità contenute del testo, in attesa ovviamente del Via Libera da parte del Senato. Passiamo ai lavoratori poveri. Una persona su quattro guadagna meno del reddito di cittadinanza. I dati INPS, Il presidente dell'IMS l'11 luglio ha presentato alla Camera... Il ventunesimo rapporto annuale sulle prestazioni erogate dall'Istituto, un lavoratore su quattro ha una paga inferiore al reddito di cittadinanza ricevendo meno di 780 euro al mese, c'è molta disuguaglianza nella distribuzione dei redditi lavorativi, un riordino della disciplina contrattuale e l'introduzione di un salario minimo potrebbero contribuire a limitare questo fenomeno, il punto all'interno dell'articolo di Francesco Rodorigo. Proseguiamo con i contributi a fondo perduto dalla ristorazione alle discoteche, il codice tributo per la restituzione nell'articolo di Rosi Delia, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto dalla ristorazione alle discoteche, dall'agenzia delle entrate, un codice tributo specifico per ogni aiuto oggetto di restituzione, le istruzioni da seguire per procedere con il versamento anche di sanzioni e interessi tramite il modello F24 LIDE sono nella risoluzione numero 36 dell'11 luglio 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il credito di imposta energia con gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che arrivano con la circolare numero 25 dell'11 luglio 2022 nel documento di prassi ci sono le precisazioni sulle agevolazioni di decreto sostegni Ter, bollette e energia, dei requisiti soggettivi e oggettivi al calcolo, passando per il contributo sugli extra profitti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia che apre sulla parità con il dollaro relativa all'euro, non accadeva dal 2002, gli effetti su export, turismo e energia. E poi i pensionati, il 40% prende meno di 1000 euro al mese, con un salario minimo sarà di 750, si riferisce ancora una volta al rapporto IMS accennato in precedenza. E poi i numeri del giorno, 64 riguarda NFT, bruciati oltre 64 milioni di dollari in 9 mesi, una bolla, magari e ancora 16 doccia usiamo 16 litri d'acqua al minuto come risparmiare tra siccità e crisi energetica per quanto riguarda ita airways prevale l'offerta msc Lufthansa attesa per l'annuncio e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola gas stop a nord stream trema la germania e anche l'europa fa il punto su quelle che sono le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in particolare, l'azione che è stata intrapresa da Vladimir Putin, il Nord Stream chiude quasi del tutto, ovvero probabilmente al 90% per una manutenzione che dovrebbe durare fino al 21 luglio. Ovviamente ci sono molti dubbi sulla veridicità della manutenzione.